Ciao ragazze allora, nuovo video che riccio, come state? Spero bene, allora, questo è un video, solo di prova perché eh, mi sono accorta che il telefono non funziona bene fare video, quindi non so se, se, se sia il mio telefono oppure se devo registrare con la canon, non vedrò al momento, perché eh, prima di tutto eh, non so se sono io che sporco il mio telefono in continuo o se devo registrare con la Canon, ma penso che devo registrare più con un dispositivo più grosso e più formale possibile, vabbè formale? No vabbè eh, con un dispositivo più professionale perché si vedono veri video e perché si sentono anche meglio, non lo so, vediamo. Comunque fatemi sapere sotto questo video appena lo pubblico. E niente, ci vediamo presto. Ciao ragazze, un bacio! Buongiorno a tutte e a tutti, nuovo video vlog barra che riccio buona vicina a tutte, auguri di buon Natale, come state? Spero bene e niente, sto riprendendo adesso non con un telefono ma con una canon, quindi spero che vi piaccia questo video, non so fino a quanto potrò, ripre potrò riprendere, scusate, però ci tenevo a farvi compagnia finché posso riprendere. Comunque, eh, nulla, intanto ho ricevuto qualche regalino, qualche pensierino da parte di mia madrina e ve lo faccio subito vedere, Aspetta un attimo, ed è questo qua, questo, questo porta tisane che ovviamente si può cambiare con un altro, no, con altri oggetti, gioielli o quello che volete voi e questo in tutta la sua bellezza è un porta tisane, vedete? Già. Ora ve lo apro, ecco, e dentro c'è tutte le tisane che volete voi, vedete? Ecco qua, tisane, dolci sogni, qua non so cosa sia, aspettate che ve lo faccio vedere, un attimo solo eh. Ecco, no vabbè ve lo prendo perché voglio evitare di farvi prendere... Farvi perdere tempo. Ecco qua. Frutti di bosco, vedete? Già. Questo è, è invece fragole e bisco. E niente. Ora qua, rimetto tutto come era. Nulla, ragazzi. Poi cos'altro mi è stato regalato? Una tazza, che ve la faccio subito vedere senza farla cascare per terra ecco qua questa è una tazza bellissima allora sopra c'è questo piatto qua senza che lo faccia vedere questo piatto bellissimo adoro poi ehm, questo è per mettere dentro il filtro ovviamente si vede benissimo sì. poi e questa è la tazza in sé questa è la tazzolina bella questa tazza vero Molto bella, adoro. Ora rimetto tutto dentro qua. Adoro, bellissimo. Poi questa la rimetto qua che è meglio. Già. E niente. Questa è la mia splendidissima tazza quella era e quella invece è un, un altro pensiero due pensieri insieme nulla adesso io mi devo dirigere a fare il letto ovviamente perché mi devo accingere a fare il letto altrimenti non, non riesco a tirare il video e niente eh, vi non so se posarvi da qualche parte oppure mm, tenervi in mano forse vi posso da qualche parte che è meglio già perché altrimenti non faccio a tempo ok niente allora eh, non so neanche io dove poggiarvi ci credete? se non so dove poggiarvi boh Vi poggerò di qui ok Intanto sta piovendo ragazze mie, fuori sta piovendo, non ci credete niente, è così, è inutile che la apro la finestra perché fa veramente freddissimo. Quindi questo letto lo faccio alla buona, tanto non ho, non ho molto disordinato il letto, non ho messo tanto in disordine il letto. Sì, lo so che è in un brutto modo, però ti permetto. Ma non ho molta voglia, quindi mi devo anche organizzare come credo e come posso. Poi mi devo anche vestire, ovviamente. sta riprendendosi, sì. perché la cuore che non riprende questa cosa, questa macchina, perché un po' la uso un po' non la uso, ecco perché. Ogni volta la batteria fa studio. tu cambiare la che batteria non so Perché quella batteria non è il massimo. Ce l'ho da anni. Ormai con questa camera, questa videocamera che mi fa sempre un ottimo servizio, ragazzi miei. guardare di qui ok E nulla, adesso io mi devo vestire, però prima mi lavo la faccia e poi mi vesto, già, aspetta un secondo, qui metto questo pigiama di qui, ecco qua, con una mano sola non viene bene a fare le cose, comunque vabbè, niente. Questi sono prodotti che devo recensire, come il bagno schiuma e l'amorvidente che se ne è cascato sul, mo sul comò. Ecco qua. Molto buono questo ammorbidente mi sta piacendo un sacco. Tutto bagnato, non so perché, ma vabbè. Anche questo era bagnato. Comunque, nulla. Dunque, dunque, dunque. Allora... Io adesso mi do una bella lavatina alla faccia Perché guardate in che condizioni sono No, aspettate, non mi vedete bene Vedete che faccia che ho? Vabbè A parte questo non c'entra niente però Adesso mi voglio lavare la faccia No, non si può lavare la faccia perché c'è mia una in bagno Non mi sembra il caso Comunque, niente ehm, Che dire eh, io vi rinnovo i miei sinceri auguri di nuovo perché ancora non so cosa fare di, di altri clip oh, devo andare a messo mi sa che non ci vado a messo però almeno ho il coraggio di eh, stare in famiglia con gli altri nel senso stare in compagnia con gli altri miei familiari ok tutto lì Stanotte ho una sete voglia, mi sono svegliata con la sete, non so se, sei, se ve l'ho detto, ve lo dico adesso, mi sono svegliata con la sete, già. Infatti qua, non ve, ve l'ho detto, ma ecco qua, vi faccio vedere cosa c'è di testimone, l'acqua, la bottiglia dell'acqua, perché avevo una sete, allucinante, già. Ah, ragazzi, ora mi sono fissata con questo libro, vedete? la Damigella d'onore, molto bello, mi piace un casino e niente eh, appena posso vi farò un video su eh, questa palette che è una trousse, non so se può chiamare Trus o palette comunque a forma di ufo ed è di Douglas o Douglas che Dio si voglia si, sì, è di Douglas io non so perché molti la chiamano Douglas quando si chiama Douglas, ragazze, abituatevi, che questo non è Douglas, ma è Douglas, poi vabbè, vi faccio un appunto, ognuno parla come magna, però, è la verità, si chiama Douglas, abituatevi, ragazzi miei. non vi sto rimproverando, però, e neanche correggendo, però, secondo me è bene che dovete... No, pronunciarla Douglas Perché è così che si pronuncia Io ho sentito da vari Youtubers Come dico, americane Che ho sentito dire che si chiama Douglas Poi vabbè, fate un po' come vi pare Niente A parte questo, oddio La telecamera è storta, non capisco il perché Ok, ora to È, è, è, è raddrizzata Allora, niente io nel frattempo mi accingo a vestirmi perché non so ancora bene cosa vestirmi. Penso che per il momento mi vesto come di ieri. Cioè, se trovassi dove ho messo i vestiti che avevo ieri... Ah, vabbè, ho questa specie di specie... Come parlo, non lo so, vabbè, poi di quegli altri. <ride> Già, questo pantalone Pantalekis a pois. Non è il caso di vestirli, ma ognuno si veste come le pare in casa, per stare più comoda. Questo, e poi? E poi non lo so, ragazze, non ne ho idea. Questo, e poi che cosa ne so? Ah, sì, io mi credevo che non ci fosse altro, invece come se c'è altro? Questa, mh, attendete un attimo, un secondo. Questa borsa va di qua. Io farò vedere il mal di mare, ma non ho ancora come ho capito la registrazione che devo fare per non fare il mal di mare, ma vabbè. Questa maglia qua che è tutta scuolcita questa di cashmere, e sono a posto. Almeno per il momento mi vesto così, poi si vedrà in seguito cosa mettermi per non essere troppo um, fuori dal, dal tema natalizio della vigilia, vabbè. Nulla, nel frattempo mi vesto, vi giro la cam, e ci vediamo dopo, dai. Non me la sento di, di stoppare. Allora, e rieccomi, dunque, mi sono vestita e finalmente posso dedicarmi a fare un'altra clip. Io non lo so, questo si incastra tutte le volte, sto coso qui. Ok, siete storte, ora vi raddrizzo. Boh, vabbè. Comunque, finalmente sono riuscita a um, darmi un po' più una sistemata, almeno. Di, negli indumenti, nella roba di dosso, allora l'outfit casalingo è questo: vedete, non è il massimo, ma mh, almeno mi sento comoda. Io non so che c'è una pancia che fa paura, ma come se sapete, voi mi piace mangiare. Voi dite mangia di meno, ma <ride> io non ce la faccio a mangiare di meno. Mi piace mangiare e mangio quanto mi pare, anche se ingrasso come un boia, ma vabbè, come un bue. Ma questi sono dettagli nel mentre, niente. Questo è tutto il mio outfit, ovviamente. E basta. Questa è una tasca che ho, non è finta, ma è reale, vedete? Già, e nulla. Dunque, dunque. Allora, come voi sapete, tra poco eh, arriverò a un breve video ASMR. Ma eh, non subito, magari stanotte, vediamo, non ne ho idea. E basta. Ah, non so se ve l'ho detto, ma non credo. Allora, vi giuro la cam. Mi ho fatto la ceretta ieri mattina alle 9, Perché eh, siccome oggi dove, dove? Anzi, oggi è festa. E quindi ho deciso di farmi eh, la ceretta, farmi fare la ceretta risetista eh, e nulla. E così è stato, infatti. Se mi vedete senza, come dicono alcuni haters, mh, senza la barba, perché non ne ho barba, ma sono peli. Perché io sono scura di pelle, quindi è logico che vi sono i peli. Quindi li ho tolti tutti, adesso sono rasata completamente a zero. Quindi spero che siate contenti. E se no, vi beccate sto video. Così come, ovviamente, farò dei tagli se riesco ci provo almeno, mi sforzo nella, nel minimo dell'impegno che posso oltre i miei limiti e taglio le parti in cui non vi interessano, ci provo almeno non ne sono sicura ma voglio provare con Windows Movie Maker a fare qualcosa di... lo so che Windows Movie Maker non è un programma chissà che, che fa miracoli però voglio provare l'intento di tagliare i pezzi che sono... non sono validi per questo cavolo di video qua su YouTube, però vedete vabbè proviamo da niente eh, cosa dirvi di dentro eh, sono felice di quello che ho ricevuto da mia madrina di regalo già ve l'ho detto eh, la tazza mi era veramente eh, importante perché mi è piaciuta davvero tanto eh, wow top veramente l'ho gradita di tutto cuore grazie madrina grazie e niente adesso vado Spengo tutte le luci e vado a fare la mia skin care, non è nulla di skin care, ovviamente vado a lavarmi la faccia e mettermi qualche po' di crema, o se no non me ne metto, vediamo, dai, che adesso è buio qui. Adesso metto qua da parte se riesco a trovare qualche cosa dove appoggiarvi, perché non è detto che riesco a appoggiarvi, però ci voglio provare. Sì. Basta quanto so che non interessa nessuno meglio, lo faccio lo stesso Ho usato solamente l'acqua per lavarmi il viso, mentre per lavarmi i denti, come avete visto, ho usato questo. Non so come si possa vedere. Vedo qualcosa? Sì. Questo ho utilizzato il Durban's vedete? Durban's, molto buono, mi piace. Quello che io non utilizzo tanto, lo utilizzo di sera, di mattina, che me ne frego anche no, Ho vedere i tagli Mentre ieri per usare per fare le docce ho utilizzato, aspetta un secondo se mi riesce. Mi stanno facendo cadere la doccia. Sì, stavo facendo cadere la doccia, che non mi sembra per caso, ma vabbè. Comunque questo idrata e rinfresca. Allora, coconut al cocco fresce, molto buono, e eh, ce n'è 500 ml di prodotto per un po' di 12 mesi, questo sarebbe vedete che è buono, mi piace lavorare, è buono, vedete che bel pack, che cioè bella immagine, non so cosa si possa vedere, però questo è il tutto, se volete vedere gli elementi non so cosa si possa vedere, ma questo è il tutto, e niente, ora allora lo rimetto in nove, come per i capelli ho utilizzato il... ho utilizzato questo, questo qui che mi piace tantissimo Ne ho usato due pantone, li ho massaggiati e poi ho risciacquato il tutto qua è scritto senza risciacquo ma non mi fido e risciacquo assolutissimamente siccome che io ho la forfora ma per via di tanto stress o quello che Dio si voglia utilizzo Pantentre in uno e mi ci trovo bene quindi consigliata questo ce n'è 225 ml di prodotto per un paio di 12 mesi buonissimo poi è un profumo ragazzi mio. non vi dico poi come crema per idratare il corpo abbondante, abbondante crema ho utilizzato questo, questa crema qua, della Nivea, vedete? All'avocado. Top! E nulla, questa è stata la mia skin care di oggi, ma anche la skin care di ieri. Basta, ragazzi, adesso andiamo di là e mi metto a editare il video. poca luce ora accendo eccoci fatto accendo anche queste cioè eccoci sono e così siamo a posto più luce abbiamo meglio è e niente ragazze mie questo era tutto ehm, non so quanto è durato questo video e... però vi auguro una buona vigile di nuovo un buon Natale non so quante volte l'ho detto ma sono fatta così, mi piace dire le cose mille, mille, mille volte. Oggi mi truccherò? Non lo so, forse sì, forse no. Non ho idea. Eh, comunque, se mi trucco, utilizzerò questa palette. Di, di sicuro, questa. Aspetta, che si sta registrando? Si sta registrando questa palette della J-World Collection Makeup Up Revolution Deluxe. Questa qua a destra, bellissima, adoro e mi piace davvero tanto i colori ovviamente sono questi aspettate un secondino se vi riesci di non abbattere i colori che ci sono dentro vedete, questi sono i colori li adoro, mi piacciono, un botto aspettate e ve li, ve li giro vi giro la camera questi sono i colori, li adoro da morire Mi piacciono davvero tanto, sono troppo belli E nulla, a parte il disordine che c'è dietro, la, dentro la scrivania e altrove Io adesso monto il video perché sinceramente non voglio annoiare troppo E quanto è durato il video? Mm, 27 minuti Ce la farò in un minimo di secondi a chiudere il video, non lo so Non ne ho idea Ma va bene così allora, qua è tutto a posto, fuori fa un freddo cane, ma noi ce ne freghiamo perché tanto siamo in casa, e ehm, nulla, comunque questo, questo sapone, sì, questo ammorbidente, mi strapiace, ha un profumo che l'ho già detto, mi piace da morire, ve lo recensisco, ve lo recensisco qui, perché così almeno chiudo il video in bellezza, e... Ehm, e nulla eh, fa un bel bucato questo mi lava bene lo stesso eh, ha un buon profumo e allo stesso tempo come dire mi deterge bene bene il corpo quindi top mi piace e eh, sono strainnamorata in questo eh, vidal nu nutre e rigenera anche se a breve temo, senza che temo farò un eh, una doccia anche con quell'altro bagno schiuma che ho preso dalla Ninsen, come si chiama Ninsen? Vabbè, dei fiori giapponesi se non mi ricordo, non voglio dire una balla, però c'è un bagno schiuma lì che è, è buonissimo, mi piace. Non so come, non mi ricordo il nome, ma ve lo faccio vedere un altro momento quando andrò a fare altri skincare diversi da questo che sto facendo soltanto abitualmente e basta ragazzi adesso è facoltativo salutarvi altrimenti il video ce l'ho ne proprio non so se manco me lo vedete però ci tenevo a salutarvi direttamente da eh, questa mia benedettissima stanza e niente io eh, vi saluto vi auguro tanto benessere tanta bella serenità sempre che ce ne sia di serenità non lo so ma spero di sì per voi anche e anche soprattutto per me e ciao, un bacio e a presto yeah. ciao, un bacio mettete un like, commentate, condividete, se va, non ve lo chiedo ma non ve l'ho detto. Iscrivetevi e attivate la campanella e fate diventare nera. Ciao, a presto, un bacio!